Asia Argento, il selfie nuda allo specchio manda in delirio il web. Nel bagno di casa, vestita solo dei suoi tatuaggi, Asia Argento punta il cellulare allo specchio. E si fotografa così. In poche ore. Quel post tanto audace ma nulla, in confronto alle provocazioni a cui l'attrice ci ha negli anni abituato, raccoglie oltre 22.000 like, e migliaia di commenti entusiasti da parte dei suoi fan. Sveva Veto ve scrive così, Asia Argento, a commento del post che la ritrae nuda sul suo profilo Instagram. E poi la Stag, Cancelletto Cutebut Psico, e i tag, Atrichi, il musicista inglese classe 1968 e del cui sound cupo e sofisticato Asia è fan, con lui, ha collaborato per la canzone White for Signal, di cui il commento è un estratto. E ai suoi tatuatori di fiducia, Francesca Boni e Marco Manzato. Perché? Seppure senza abiti, la pelle dell'argento non è nuda. È vestita d'arte e di disegni. E quella sua foto di profilo, col fianco e il braccio destro a vista, lo dimostra. È, quel selfie allo specchio, una sorta di autocelebrazione per Asia Argento, che si trova a Parigi città in cui vive il suo nuovo compagno, lo chef Anthony Mikael Bordaine che, lo scorso 22 settembre, ha compiuto 42 anni. Un traguardo che, alla sua bellezza, non ha tolto nulla. Anzi, l'attrice figlia del regista Dario Argento. Sembra avere una nuova consapevolezza. E, seppur il suo broncio non manchi mai, pare essere finalmente un po' più felice. Dopo la fine dell'amore con Morgan, padre di sua figlia Anna Lou, oggi 16 anni, e dopo la rottura della relazione con Michele Civetta, da cui, il 15 settembre 2008. È nato Nicola Giovanni, Asia sembra ora vivere l'amore che stava cercando. Lo dimostra anche il suo profilo Instagram dove, oltre a fotografarsi in veste sexy condivide anche gli scatti della sua nuova famiglia. Una famiglia allargata, che in occasione del suo compleanno che lei definisce il migliore dei sempre si è ritrovata attorno ad un tavolo, lei con i suoi figli. Il fidanzato con la piccola Ariane, nata dieci anni fa dalla sua relazione con Ottavia Busia, il papà Dario. Tutti lì, insieme, per celebrare l'attrice. Del resto, che Asia oggi sia davvero innamorata, lo dichiara lei stessa, stai a fianco del tuo uomo, mostra al mondo che lo ami. Continua a dare tutto l'amore che può e scrive, sempre su Instagram, a commento di una foto che la ritrae insieme ad Anthony. Di show e di tatuaggi. In prima fila in numerose sfilate della Paris Fashion Week, Asia Argento testimonia sui suoi profili social frammenti delle sue giornate. Come lo scatto con Courtney Love, insieme a lei nel front row della sfilata di Yves Saint Laurent. Con loro, ad assistere allo show di Anthony Vaccarello e Beatrice Dalle, anche loro protagonisti di una fotografia insieme all'attrice, tutto un parterre di star, Lenny Kravitz, Catherine Deneuve, Francis Ben Cobain, figlia di Courtney, Cindy Crawford, ad applaudire la figlia Kaya. Alla sfilata, Asia Argento si è presentata con un look elegante, e con una giacca nera da cui spuntava il tatuaggio appena sotto al collo, una sorta di collie dall'aspetto gotico, che lei adora e che non manca di mettere in risalto scegliendo proprio abiti scollati. Del resto, come si vede dallo scatto che la ritrae nuda, per i tatuaggi l'attrice ha una vera e propria passione. C'è l'occhio dietro alla schiena, il nome della sorella Anna, morta a seguito di un incidente stradale nel 1994. E poi l'angelo protettore, nella parte bassa della pancia, la scritta Saved, salvata, sulla mano sinistra e sulla destra il nome Bob, in omaggio a Bob Marley. E poi la sirena sulla schiena, e i fiori sui fianchi. Simbolo di una grazia e di una femminilità che neppure in una provocatrice come lei possono mancare.